Ciao ragazzi, è l'una e mezza di notte, ho raccimolato le forze e sono sceso in taverna per provare l'ultima modifica, in questo caso esterna, allo Spress Diavola. Diavola Pro di Targa è dotato di due resistenze da 1.400 e 400 Watt, per un totale di 1.800 Watt. Però un po' tutti stiamo riscontrando che il reale assorbimento, il reale consumo di queste resistenze è di circa 1.600-1.620 Watt. Questo perché... Queste resistenze nominalmente sono di questa potenza a 230 volt. Normalmente è normale, scusate la ripetizione, che eh, sulla linea 230 ci siano poi alla spina circa 220 volt. Essendo che eh, la resa delle resistenze non è lineare con, eh, con la tensione, si ha appunto che sui 220 volt abbiamo un assorbimento reale poi di circa 1600 volt. Questo cosa comporta? Comporta che chiaramente abbiamo meno spinta. Meno capacità delle resistenze di scaldare soprattutto non tanto nell'arrivare a temperatura ma poi dopo nel riprendere durante la cottura e tra una cottura quindi ora eh, vi farò vedere come si comporta appunto lo spice caliente collegato direttamente alla presa per conto suo e poi andremo invece a interfacciarlo con l'autotrasformatore per innalzare la tensione e vedere se questo comporta un, un effettivo vantaggio in termini di di calore generato eccolo qua qui ho un misuratore come vedete ora abbiamo 226 volts senza carico e qui abbiamo il nostro diavola pro il primo test che andiamo a fare è collegare direttamente il diavolo pro alla rete andremo a vedere la tensione come in questo caso vi dico già calerà e l'effettivo assorbimento in watt delle resistenze poi lo spegneremo subito e proveremo un test aumentando la tensione con eh, l'autotrasformatore ora colleghiamo il diavolo pro come vedete ora l'assorbimento è uguale perché le resistenze non sono accese andiamo a mettere in modalità boost 223 gradi e 223 volte e abbiamo un assorbimento di 1675 watt ok fermiamo subito vedete che appunto è calato a zero praticamente perché stanno andando solo le ventole non voglio scaldare il forno per falsare, perché, per così da non falsare il test successivo andiamo ad alimentare trasformatore, in questo modo questa la mettiamo a valle dell'autotrasformatore così da vedere l'output perché ci interessa appunto cosa lui è in grado di fare quindi andiamo a collegare direttamente alla colonnina l'autotrasformatore premessa i fili sono correttamente dimensionati abbiamo del 2,5 sulle colonnine e da qui in poi c'è l'1,5 fino al fornetto quindi l'1,5 non ha nessun problema a portare l'assorbimento di 2KW, 2KW e mezzo del formetto, che poi non ci arriva 2KW e mezzo. Andiamo a regolare. Come vedete, ci portiamo a 230V. Facilmente anche lui, una volta che andremo a collegare il carico, scenderà appena. Ci baseremo poi sulla rilevazione di questo. Quello che andiamo a fare adesso è mettere al massimo il diavolo Pro, e vedere come si comporta uh, nel, nell'innalzamento della temperatura vedete sia il voltaggio sull'autotrasformatore sia il timer farò, che farò partire non appena accenderò le, le resistenze andiamo a inserire il misuratore che ci dà una tensione di 200 28 volt, circa appunto quelli che abbiamo, quindi sicuramente saliremo di qualcosa appena collegheremo il nostro diavola. Se accenderanno solo le ventole, accendo le resistenze e facciamo partire il timer. Via! Vedete che siamo calati a 224, con l'autotrasformatore aumentiamo per portare a un'effettiva tensione di 230 volt. Okay. siamo a 232 volte vedete? 1803 watt ora stiamo spingendo il Diavolo pro come mamma l'ha fatto addirittura potremmo andare oltre però in questo primo test mi voglio fermare qui su 230 volte per vedere come è la visualizzazione della temperatura e del timer e vi metterò in sovraimpressione i dati per poterli comparare al test precedente vi faccio presente che abbiamo una temperatura ambiente di 17 gradi e mezzo sono passati 4 minuti e 45 secondi e siamo a 150 gradi nel test precedente abbiamo raggiunto i 150 gradi dopo 5 minuti quindi diciamo che siamo 15 secondi in anticipo rispetto al test precedente. Successivamente erano stati raggiunti 300 gradi a 10 minuti. Vediamo se riusciamo a far di meglio. 250 gradi a 7 minuti e mezzo. Vi ricordo che attiva la funzione boost. Abbiamo il biscotto di argilla, non la pietra refrattaria E... Il disco di acciaio, il piatto d'acciaio Reggi Biscotto è stato, come potete vedere dai miei video precedenti, tagliato per massimizzare il trasferimento termico tra resistenza inferiore e biscotto. I risultati per ora confermano la maggior potenza delle resistenze. Siamo a 300 gradi adesso, 8 minuti e 57 secondi. Successivamente avevo rilevato i 400 gradi a 16 minuti. Potreste mettermi un like al video solo per lo sforzo che sto facendo ad accendere un fornetto per non cuocere nulla di questi tempi, consumando montagne di kilowatt. No, sto scherzando. L'autotrasformatore è freddo, quindi diciamo che non. Non mi preoccupa, è un autotrasformatore con massimo 2 kW di, di assorbimento. Siamo a 1008, insomma diciamo che lo stiamo facendo lavorare per bene. Sul primo rodaggio è tosto. Siamo a 400 gradi, 13 minuti, 14 minuti, 14 minuti, 400 gradi. Abbiamo recuperato 2 minuti. Abbiamo intanto un fornetto che esternamente è sui 30 gradi, quindi non è assolutamente pericoloso. Benissimo. Abbiamo ben finito questo test, impasterò un diretto al 67%, con circa 16 ore totali tra puntata e pretto che testerò domani nel fornetto con l'autotrasformatore collegato Vi dico già, non, non credo che sia un oggetto pratico, anzi non è un oggetto pratico va a far perdere un po' la portabilità e la praticità di questo tipo di fornetti è giusto per smanettoni che hanno voglia di fare qualche test in più o comunque chi lo installa in una posizione fissa e. E si vuole diciamo divertire un pochino più del solito il diavolo però di suo è comunque con tutti i difetti che può avere lo considero un, un ottimo format l'ho usato già qualche volta con ottimi risultati non sempre perché l'altro giorno ho fatto un impasto che ho sbagliato completamente ed è stato un dramma ma a parte questo di suo riesce a condurre molto bene la cottura sicuramente non a 500 gradi diciamo che dai 400 ai 450 gradi cuoce senza problemi e sforna delle ottime pizze assolutamente, non cuocerete in 60 secondi sarete più sui sui 90 100 secondi però otterrete ottimi prodotti non è possibile intervenire in maniera attiva sulla coibentazione di questo fornetto ma lo stesso fornetto sicuramente di dimensioni leggermente più grandi sempre con un sistema di ventilazione attivo ma un isolamento termico migliore della camera di cottura sarebbe in grado di, anche senza appunto autotrasformatore senza altre modifiche, a parer mio di prestazioni decisamente migliori Peccato o comunque, eh, chi lo sa, forse in una futura versione faranno anche questa modifica. Siamo a 20 minuti e abbiamo raggiunto i 450 gradi dopo soli 20 minuti, 7 minuti in anticipo rispetto al test precedente. Siamo aumentati di 150 watt di resistenza di assorbimento, quindi siamo aumentati circa di un circa 12% e abbiamo avuto un incremento quasi del 30%, siamo stati il 30% più veloci, da 20 minuti a 27, sì. quindi diciamo che questa prova funziona, funziona come? Avevamo come successivo, successivo step i 500 gradi a 42 minuti, se continuiamo così, stiamo bruciando le tappe. Sto cercando di reperire delle ventole migliori rispetto a quelle in dotazione. Sono ventole, devo controllare di preciso, mi sembra comunque a 12 volte, non a 220. Il problema è che sono da 70 mm, no 70 mm. E ventole da 70 mm... Sono praticamente introvabili le fala gelid ma sono un prodotto praticamente equivalente a questo, quindi non per il momento direi che, che mi fermo a, alla ricerca ma non, non posso poi modificarla. Si potrebbe eventualmente pensare di montare delle 60 mm con un adattatore, però a quel punto se anche di maggior qualità devono comunque girare più forte per compensare la dimensione minore non credo che a livello acustico si possono ottenere gran risultati. Lavorano in aspirazione, ovvero non gettano aria sul retro del, del forno, bensì fanno passare l'aria attraverso la calotta superiore e inferiore, così da raffreddarle. L'unico scopo fondamentale è quello, tenere a bada le temperature sulla scocca superiore e inferiore questo fa sì che lo possiate poggiare direttamente su un tavolo senza rischiare di rovinarlo o addirittura incendiarlo e, e potete chiaramente maneggiarlo con, eh, con maggior sicurezza le stesse plastiche interruttori vernici scritte chiaramente sono avvantaggiate appunto dal da lavorare a temperature basse abbiamo visto sui 30 probabilmente 35 gradi nel momento in cui raggiungerà i 500 gradi ma comunque sono temperature assolutamente contenute siamo a 37 gradi quindi se mettete pure a 500 gradi d'estate arriveremo a 45 ma non oltre 50 ma non oltre quindi comunque una temperatura direi più che tranquilla siamo a 25 minuti e in 20 secondi abbiamo raggiunto i 475 gradi temperatura che non avevo rilevato nel test precedente che comunque ci fa ben sperare di arrivare sicuramente ben prima dei 42 minuti di 500 anche perché per fortuna ho per il momento tariffe vecchie sulla luce ma è comunque un test dispendioso però ci tenevo a farlo perché è un prodotto, il Diavolo Pro, che da tanti era atteso, ma per prima l'avevo prenotato, ci avevo messo gli occhi su un anno fa o comunque appena l'avevano presentato e come fornista conchiglia lo trovo molto comodo, anche perché vi permette di usarlo praticamente ovunque e ehm, rispetto al forno di casa ovviamente vi permette intanto di arrivare a temperature maggiori ma a farlo anche in tempi più brevi, non avendo da scaldare la volumetria che ha un forno di casa, che mi pare si aggira attorno ai 5, 70 litri. Qui abbiamo una volumetria che sarà ad occhi e croce una decina di litri, quindi tutt'altra cosa. Il mostro dovrebbe essere regolato attorno ai 500 gradi. Siamo a circa 490 gradi in 29 minuti. 1810 watt di assorbimento, giusto l'assorbimento delle resistenze più l'assorbimento delle ventole. Le ventole assorbono circa, consumano circa 6 watt, 6 watt-ora entrambe. Stiamo sfiorando i 500 gradi. ecco ha staccato la resistenza avete visto? siamo arrivati a 500 gradi strano però la testa sta calando a 475 e la resistenza è spenta guardiamo l'assorbimento siamo a 5 watt quindi le resistenze sono, si sono spente uh, non ditemi che ho bruciato il fornette proviamo a aprire un attimo a vedere se riprende che sia finito in modo tragico il test spero più no Prova a mettere a zero. Grazie. È stato un bel fornetto, mi eh, ha dato grandissime soddisfazioni, siamo stati insieme tanto tempo. Niente, ce ne faremo una ragione. Proviamo ad accenderlo? ripartito no direi che allora la sonda probabilmente probabilmente non lo so si è impressionato siamo tornati a 1843 watt ovviamente adesso è calato di brutto perché l'ho tenuto aperto abbastanza spento e quindi ok direi che per ora non sto a fare tutto l'iter. Lo spegniamo con il sottofondo nel fornetto, anzi consiglio che vi do, vi faccio vedere, quando avete finito di infornare e volete raffreddarlo, se lo lasciate raffreddare così dovete aspettare tantissimo tempo, lo aprite, lo lasciate acceso, però così, in modo che il calore si disperda in modo molto più veloce. Vedrete che in una decina di minuti potrete già spegnerlo, perché sì, questo piano sarà caldo, lo continuerete a lasciare aperto in questo modo, però non rischierete che l'eccessivo calore possa andare a danneggiare manopole o altro, quindi detto questo, non lo so, ve lo consiglio, mm, sì, no, allora, sì, ve lo consiglio e intanto vi faccio vedere, guardate no? che bello, questo è la mia Panasonic che ha 12 anni, macchina del pane è favolosa ed è la cosa più comoda che conosco per avere pane fresco tutti i giorni, di qualità perché viene veramente bene, mentre con la grilletta dopo ci facciamo l'impasto per domani. Tornando alle considerazioni, eh, sicuramente non è successo nulla, semplicemente la sonda ha visto temperature che non aveva mai visto in vita sua e ha staccato, staccato infatti poi ha ripreso e quindi abbiamo ottenuto temperature similari a quelle della volta scorsa però in tempi molto molto più rapidi quindi questo con circa 150 watt in più ci permette di avere sicuramente temperature in cottura migliore ci permette di risalire in modo più veloce tra ogni e l'altra e quindi di ottenere probabilmente risultati più soddisfacenti quindi per ora lo uso e lo sfrutto e domani cercherò di portarvi un video in cottura va bene? ciao a tutti alla prossima